Io lo attiverò però... bene, allora adesso torniamo un attimo... Ecco, alla... torniamo lo schermo. Qua... La rete. Torniamo qui alla discussione sul Lemma di Zordi. Di fatto, il lemma di Zordi è un assioma, questa è la verità. È un'assioma che ha delle, degli assiomi a lui equivalenti. E questo dovreste averlo abbastanza visto. Penso, in algebra, e forse anche, non so se avete fatto qualcosa sui teoria degli insiemi, fondamenti, di degli insiemi, qualcosa del genere. E, quali sono le formulazioni, diciamo, alcune delle formulazioni equivalenti al lemma di Zorn? Uno è l'assioma della scelta, che è... Forse è più limpido, diciamo, <ride> però è più insidioso. Che cosa dice l'azione della scelta? Supponete avere una collezione di insiemi, allora è possibile costruire una funzione che ad ogni, ad ogni insieme di questa collezione associa un elemento dell'insieme stesso, questo è una cosa molto naturale, però è un argomento molto dibattuto, e, soprattutto negli anni sessantina anni fa, adesso, più o meno viene accettato e si chiama siamo si nella scelta cioè voi potete scegliere, potete fare una selezione se avete un blocco di insiemi potete andare a prendere da ognuno di questi un elemento e costruire una funzione un'altra formulazione è, dicevo, se voi ammettete questa proprietà dimostrate il lemma di Zorn se ammettete il lemma di Zorn dimostrate questa proprietà ma ce ne sono altre ancora e alcune sono anche più imbarazzanti diciamo così che per esempio, un'altra proprietà che è equivalente all'azione all della scelta, è che se voi avete un insieme qualunque, eh, potete bene ordinarlo. Cioè, potete introdurre su di esso un una relazione d'ordine totale e che sia un buon ordine. Buon ordine, ricordate cosa vuol dire, vuol dire che ogni sottoinsieme ammette un minimo. E che è una cosa piuttosto bizzarra. Pensate ai numeri reali: i numeri reali è l'ordine naturale. Mica ogni sottoinsieme c'è un minimo, ci sono quelli che non c'è minimo, c'è un essere inferiore, ne hanno una, e quindi è, insomma, ha delle conseguenze piuttosto curiose. Diciamo, questa storia del buon ordinamento di ogni insieme. Un'altra formulazione, ancora equivalente, è questa, abbastanza Che qui, è abbastanza. Questa è anche abbastanza intuitiva come proprietà, però anche questa ha delle stramberie sotto. Voi ricorderete sicuramente cos'è la cardinalità di un insieme. Comunque, se non lo ricordate, la ricordo io. Cioè, voi sugli insiemi introducete una relazione di equivalenza. Quando è che due insiemi sono equivalenti? Quando c'è una applicazione un'applicazione su da un insieme all'altro, allora gli insiemi. Si fa questa relazione di equivalenza, gli insiemi vengono speccati in classi di equivalenza. Una di la classe di equivalenza di un insieme si chiama sua cardinalità. In qualche modo, questa idea, cosa fa questa idea di equivalenza? In qualche modo, dà un'idea di quanti elementi ci sono in un insieme. Gli elementi sono equinumerosi, e voi potete mettere in corrispondenza i punti dell'uno, gli elementi dell'uno, ovviamente gli elementi dell'altro in maniera bionivoca su. Chiaro. Naturalmente potete anche introdurre a questo punto una relazione di eh, diseguaglianza. Quando è che la cardinalità di un insieme è minore o uguale alla cardinalità di un altro insieme? Quando semplicemente tra un insieme A, tra l'insieme A e l'insieme B esiste una relazione, esiste una funzione bionivoca, eh? ma non su. Non necessariamente su. Allora la cardinalità di A è minore o uguale alla cardinalità di B. Perché praticamente voi potete prendere gli elementi di A, e immergerli negli elementi di B, mantenendoli distinti, perché la, la, la, questa funzione deve essere più uniloca, però potreste non coprire tutto B. Quindi voi, tra le cardinalità, riuscite a dare una relazione d'ordine. Eh? Questa qui. Bene. Una formazione equivalente lemma di Zor un'affermazione equivalente alla, eh, al buon ordinamento di o qualunque insieme, è che questa relazione d'ordine tra le cardinalità è totale. Nel senso, se voi avete un insieme A e un insieme B, o, minore, o la cardinalità di A è minore o uguale alla cardinalità di B, o la cardinalità di B è minore o uguale alla cardinalità di A. a. C'è una confrontabilità totale tra le cardinalità. Quindi come vedete questo lemma di Zorna, che insomma gettato lì sembra abbastanza così, come innocuo, in realtà è un oggetto abbastanza delicato, perché appunto c'è tutta una serie di formulazioni equivalenti ciascuna, e da ciascuna di queste in effetti si può partire. Si può aggiungere questo come axioma, eh, potete accettare, potete accettare, come una matematica più o meno attuale, il lemma di Zorna viene accettato usualmente. Quali altre riflessioni dobbiamo fare sul lemma di Zorn? Dobbiamo fare un'altra riflessione. Cioè, Il lemma di Zorn in realtà è un teorema di esistenza. Che cosa vi dice? Se ci sono alcune proprietà, allora esiste qualcosa. E noi lo useremo proprio sotto questo aspetto, una, eh, un teorema di esistenza. Il lemma di Zorn però ha una, come dire, un respiro molto più ampio di quello che voi vedete qui e di quello che ho detto io. eh già è abbastanza ampio, cioè già avete capito che si va disc... ci si va a imbattere nel mondo dei fondamenti della matematica e così via. Perché ha un respiro molto più ampio? Ha un respiro molto più ampio perché il lema di Zorn ingloba al suo interno una... una discussione filosofica abbastanza complicata. Non so, se voi avete fatto liceo classico, liceo scientifico, cioè avete studiato un po' di filosofia, eh, vi ricorderete più o meno vagamente che a un certo punto c'erano le prove dell'esistenza di Dio poi Tommaso, Aristotele e compagnia bella una di queste prove era la cosiddetta gratus perfectionis, uh, il grado di perfezione eh? e questo è il, loro, il cosiddetto argomento ontologico di Fanto Anselmo Vabbè, comunque, insomma, beh. il grado di perfezione cosa diceva? diceva voi avete gli oggetti, gli oggetti sono il numero finito. Allora se li ordinate secondo la loro perfezione, a un certo punto ci resta un oggetto più perfetto degli altri. E quest a questo oggetto non potete negare l'esistenza, perché sennò sarebbe imperfetto. Allora chi è questo oggetto perfetto che esiste necessariamente? Non ve lo immaginate. Il lema di Zorn fa una cosa un po' più sottile, dice... Io non posso paragonare tutti gli oggetti tra di loro secondo la perfezione, però posso bloccarli a gruppi. Allora, se avete dei gruppi confrontabili, secondo idee di, di perfezione, eh, e ogni gruppo confrontabile ha un maggiorante, allora esiste un elemento massimale. Cioè, sostanzialmente, l'Elemento di Zorn dimostra l'esistenza degli dèi, non di Dio <ride> se la volete buttare sul filosofo comunque queste sono, sono considerazioni alatere che vi faccio semplicemente farvi capire come questo lemma di Zorn si inserisce in una parte molto basica della matematica dove la matematica naturalmente confina con la logica, con la filosofia e su questo settore naturalmente hanno agito eh, personaggi di, eh, varie, di varia estrazione culturale e vedremo anche dopo che anche sulla questione della topologia, hanno agito personaggi di varie istruzione culturale, Va Fatta questa lunga discussione, questo sul sull'Emma di Zorn, adesso noi cominciamo a discutere un pochettino gli spazi vettoriali. Vi dicevo, gli spazi vettoriali, ricordate, simulano due sostanzialmente operazioni. Una che è quella, immaginate un bambino, no, che allunga la mano, cioè, il bambino che allunga la mano, si fa un'operazione di, espansione o se la ritira un'operazione uh, un'operazione di compressione. E questo è il prodotto per uno scalare. Lo spostamento è di fatto un'addizione, un cioè uno si sposta da un posto all'altro, è come se facesse un'addizione un l'addizione simula questi spostamenti. Tenete conto che queste due operazioni, quello che sto dicendo adesso, non è semplicemente una mia fantasia, in realtà ci sono tutta una serie di teorie diciamo, pedagogiche in cui questi fatti vengono simulati, vengono presi dalla matematica, sostanzialmente sono le teorie che si fondano sul progetto strutturalismo, in cui queste operazioni vengono scelte proprio come operazioni naturali nello sviluppo del bambino. Vabbè, anche qui chiudiamo e andiamo avanti. Allora, spazio vettoriale. Spazi vettoriali avete studiato, avete studiato un po' in analisi, molto penso in geometria, qualcosa è stato detto in algebra. Vabbè, boom. abbiamo un insieme che è non vuoto, e lambda è un campo. Guardate, per noi si tratterà semplicemente dei numeri reali. Eh? Qui studieremo soltanto spazi vettoriali sui reali. Allora, devono essere definite due funzioni una che si denota con la somma che va da x per x in x e un'altra che si denota col punto e molte volte viene omesso il punto e che va invece da lambda per x in x allora come ricorderete cosa si fa si scrive invece di denotare con col simbolo di funzione più i, aperta parentesi x virgola y chiusa parentesi, si scrive x più y. E invece di scrivere, e si scrive alfa x invece di punto, poi tra parentesi, alfa virgola x. Allora, quando è che questa terna si dice che è uno spazio-tempo vettoriale, ricordiamolo. Allora, devono essere verificate alcune condizioni. Cioè, questa è la prima e l'associatività eh, dell'addizione la seconda è quella che chiamiamo esistenza dell'elemento neutro la terza è quella che si chiama esistenza dell'opposto per ogni x appartenente a x grande alla formula 3 esiste un x appartenente a x che x più x uguale a 0 di x 0 sempre l'elemento neutro individuato dalla 2 e la x primo in genere si denota con meno x. E a questo punto, poi c'è la proprietà associativa, eh, commutativa, vedete, che è la 4. Poi sono le proprietà che legano il prodotto per uno scalare con la somma, e sono la doppia proprietà distributiva. La, vedete, la 5 dice che α di x più y è uguale a αx più αy. La sesta dice che α più βx è uguale a αx più βx. C'è poi quella che si chiama molte volte la proprietà pseudo commutativa, È quella lì, la 7, che dice α β di x tra parentesi è uguale a, a tra parentesi, α β, quindi questo è il nel campo, chiuso parentesi, x. E questo deve essere vero per ogni α β nel campo lambda e per ogni x, di x grande. Poi c'è anche un'ultima proprietà che eh, serve una specie di elemento che se volete l'elemento neutro rispetto al prodotto che dobbiamo scalare e si dice se 1 è l'unità del campo lambda, allora per ogni x x grande 1 per x è uguale a x e queste sono le proprietà che si devono verificare affinché la terna x, in realtà è una quaterna eh, che sarebbe pure lambda vabbè con x lambda più punto sia uno spazio vettoriale. Qui ci sono un po' di esempi, come vedete, quello più classico qual è? Lambda uguale r, e vi dicevo, noi in futuro, anzi, sta scritto già qui, vedete, al quarto quinto riga, d'ora in poi assumeremo lambda uguale r. x uguale rn, lambda uguale r, allora se avete delle n nuple di numeri, x uguale x1, xn, y uguale y1, yn, chi è x più y? x più y è x1 più y nu, xn più yn, che è alfa x, alfa x1, alfa x2, alfa x Cioè cosa avete fatto? Avete addizionato per componenti, vedete? Eh? Ogni componente è la somma delle due componenti, delle componenti relative di x e y, e avete moltiplicato tutte le componenti per alfa. Questo è uno spazio vettoriale. Eh, vorrei però qui fare un altro esempio che secondo me è abbastanza utile sicuramente avete studiato ma rivediamolo un attimino anche se purtroppo in questa fase non ci abbiamo ancora le figure vorrei ricordarvi prima di passare alle nozioni che vedete dopo su uno spazio vettoriale uno spazio vettoriale che è forse uno dei più semplici di tutti e vediamo un pochettino come è fatto Prendete, siete sul piano fissate un punto allora, prendete tutti i segmenti orientati che escono da punto. Quindi, i eh, segmenti orientati hanno diciamo prima eh, origine in O, eh, primo eh, estremo, diciamo in O, e poi un secondo estremo che potete chiamare genericamente P, Q, R. Sono quelli che si denota con OP, OQ, o OS o, o, e si mette una freccetta sopra. E la freccetta va da O verso P per dire che appunto sono segmenti orientati. Che partono da O e arrivano a P. Questi partono tutti allo stesso punto O. E qui si vede abbastanza bene quello che dicevo prima: cosa sono compressioni, cosa sono le addizioni. Perché? Come muniamo questo insieme di una struttura di spazio vettoriale? Allora, vediamo innanzitutto come moltiplichiamo per uno scalare. Allora, voi che cosa fate? Ehm, prendete prima uno, scala uno scalare positivo. Allora, chi è, prendete OP, chi è alfa OP? Prendete la lunghezza di OP moltiplicate per alfa. Allora, sulla stessa retta su cui giace P, quindi c'è una retta che parte da O e arriva a P, su questa retta prendete un altro punto P' in maniera tale che OP' sia uguale ad alfa per la lunghezza di OP. Eh? Chiaro? E questo è il prodotto per uno scalare quando lo scalare è positivo. Quando lo scalare è negativo che dovete fare? Allora, se alfa è negativo, meno alfa è positivo. Allora costruite di nuovo meno alfa per op e quindi arrivate a un certo p'. A questo punto andate, prendete la se state sempre su questa retta, soltanto andate all'altro lato, questo punto rispetto ad o. Eh? Vedete? E prendete un altro punto, chiamato P secondo, eh? dal lato opposto, in maniera tale che OP secondo sia uguale a OP primo. OP secondo è il prodotto di alfa per OP, quando alfa è negativo. Quindi come vedete, avete fatto delle... Quando alfa è positivo è proprio una dilatazione, una compressione. Dilatazione se alfa è più grande di 1, compressione se alfa è più piccolo di 1. Quando è negativo siete ne andati dal lato opposto rispetto ad O, rimanendo sempre sulla stessa retta. Qui proprio si vede chiaro, naturalmente quello che sto dicendo è nient'altro R2, eh? però qui mi pare che si veda geometricamente molto, molto meglio questa idea di comprimere e di dilatare. Come fate la somma? Di, se avete OP e OQ, come sommate OP e OQ? Il regolo del, del parallelogramma. Eh, ricordate, avete la fisica, le forze si compongono, il parallelogramma, eccetera eccetera. Cioè cosa fate? Prendete il parallelogrammo che ha come lati OP e OQ. Eh? Come due lati OP e OQ. Costruitelo. Allora, tracciate la diagonale adesso di questo parallelogramma che parte da O. Questo arriverà in un punto R. Questa diagonale eh? arriva ad un punto R. OR è la somma di OP e OQ. D'accordo? Penso che sia chiaro, anche senza la figura. Ripeto un attimino le due operazioni vettoriali. Ripeto, anche che si tratta sostanzialmente di quello che si fa in R2, eh? soltanto qui mi pare più evidente geometricamente. Come si fa per moltiplicare per uno scalare? Se lo scalare è positivo, qui, allora, insieme qual è? Insieme sono, è, sono i vettori che partono, scusate, i segmenti orientati che partono dal punto O. Questi i cosiddetti vettori applicati nel punto O. Allora, siamo nel piano. Allora, come fate a moltiplicare OP per un numero positivo? Vi mettete sulla stessa retta che parte da O e passa per P e prendete un punto P' tra le che la lunghezza di OP' è uguale ad α per la lunghezza di OP. Se alfa è negativo, che cosa fate? Prendete l'opposto di alfa che è positivo e costruite di nuovo questo OP'. Soltanto che questo non è quello che cercate. Allora dovete mettervi sempre su questa retta. Però andare dal lato opposto rispetto ad O e trovare un punto P secondo, tale che OP secondo in misura sia uguale a OP. OP secondo è alfa per OP. Come si fa la somma? Allora, prendete OP ed OQ, due segmenti. Prendete, il, costruite il parallelogramma che ha come lati OP ed OQ. Prendete a questo punto la diagonale che parte da O, di questo parallelogramma. Arriverà a un certo punto R. O R è la somma di O più di O. Quindi la regola del parallelogramma, quello che appunto avete visto gironzolare nei corsi di fisica, quando avete studiato la composizione delle forze e così via. Allora questo lo useremo un pochino, siccome appunto è visivamente molto chiaro, secondo me lo useremo un po' come a volte prendere più manifesto qualche concetto. Torniamo adesso a fare qualche richiamo sugli spazi vettoriali. Allora, come vedete, subito dopo, si parla di linearmente lineare indipendenza e lineare dipendenza. Quando è che n vettori si dicono linearmente indipendenti? Si dicono linearmente indipendenti quando, se voi avete una combinazione di questi vettori, con numeri alfa 1, alfa 2, alfa n, quindi se avete alfa 1, x1, per alfa 2, x2, alfa n, xe, questa combinazione da zero, allora necessariamente i numeri alfa 1, alfa 2, alfa n, devono essere nulli. Quando è invece che sono linearmente dipendenti? Quando non sono linearmente indipendenti. Cioè, quando esiste alfa 1, alfa 2, alfa n, non tutti nulli, Sape che la combinazione di x1, x2, xn con i numeri alfa 1, alfa 2, alfa n da 0. E questa deve essere una cosa che ben conosciamo. Poi vediamo che cos'è un sottospazio generato da un, numero, un certo numero di vettori. Prendete n vettori in x, x1, xn e che cos'è v parentesi quadra, x1, xn, chiusa parentesi quadra. L'insieme dei vettori x che appartengono a X grande che sono combinazioni lineari x1, x2, x con n. Questo si chiama sottospazio generato da x1, x2, x con n. Eh, conviene forse qui già da dare invece una definizione un po' più generale. Ah, guardate, molte volte invece di usare v di x1, xn, si usa la dizione sp di x1, x2, xn. Sp può stare per spazio, se vi piace, ma generalmente invece sta per spanned, cioè generato, di, sotteso da. Eh? E quindi invece di v, molte volte noi scriveremo sp di x1, xn. Ma in realtà si può dare anche la definizione di V, dato un sottoinsieme a grande di X, anche di V di A o SP di A. Che cosa sarà? Eh, a questo punto A non è di dimensione un gruppo qualsiasi di vettori, è semplicemente l'insieme di tutte le possibili combinazioni lineari degli elementi di A. Qui vedete, sono combinazioni lineari V di X1 e Xn, sono combinazioni lineari solo di X1, X2 Xn. Se invece di X1 Xn prendete un generico elemento, un generico sotto il insieme A di X grande, potete fare tutte le combinazioni possibili eh, di elementi scelti comunque in A grande. Quindi queste combinazioni stavolta non saranno soltanto di lunghezza n, possono essere di lunghezza che volete, ma no, questo diventa lo spazio generato da Questo sarà utile nel, nel seguito. Allora, cos'è la dimensione di uno spazio vettoriale? Allora, ricordiamo questi concetti, lo spazio vettoriale x a dimensione infinita, se comunque si fissi n piccolo in n grande, si trovano sempre n vettori linearmente indipendenti. Invece uno spazio a dimensione finita si esistono, n vettori linearmente indipendenti e comunque io scelgo invece n più 1 vettori questi sono sempre linearmente dipendenti. N si dice che è la dimensione di, dello spazio. In realtà dietro c'è il cosiddetto di, teorema della dimensione che vuol dire sostanzialmente che questo numero non è univocamente individuato. Cioè non è possibile che se avete in uno spazio n vettori linearmente indipendenti, e comunque non scegliete n più 1 linearmente indipendenti, non è possibile che questa stessa proprietà valga per un, n, per un m diverso da n. Allora, lo spazio vettoriale dimensione n, eh, una, prendete n vettori linearmente indipendenti, e qui si dice che costituiscono una base di x. Esempio. Se x è uguale a rn, allora una base è quella naturale, x1 è così da 1, 0, prendete 1 al primo posto, come il primo componente, poi 1 e se... gli altri componenti è 0, poi prendete il vettore che ha 1 come seconda componente e tutte le altre 0, e così via. Dopodiché dobbiamo ricordare questo teorema. Allora, cosa dice questo teorema? prendiamo uno spazio vettoriale di dimensione n, quindi dimensione infinita, allora ogni vettore v si può scrivere in un solo modo come combinazione lineare degli elementi della base. Cioè per ogni x appartenente a x grande esistono esattamente un ennubla, alfa 1, alfa 2, alfa n appartenente a rn, tale che x è uguale a alfa 1x1 più più più alfa nxn. Tutte queste cose in realtà le conoscete bene, però le stiamo un po' ripetendo in una averle sempre presenti, la dimostrazione qui lasciamo perdere, che in realtà è una dimostrazione diciamo che già conosciamo, è inutile adesso stare a riportare qui questa dimostrazione. Vediamo un pochettino invece un attimo. Vediamo la definizione di sottospazio, ricordiamo la definizione di sottospazio vettoriale. Uno spazio sottospazio vettoriale è sostanzialmente un sottoinsieme di y di x che è stabile rispetto alle operazioni di prodotto per uno scalare e somma. Cioè, comunque voi prendete x e y, in y grande, comunque scegliete alfa e beta in r, a x più beta y deve, deve essere ancora in y grande cioè sostanzialmente y grande è lui stesso uno spazio vettoriale solo che è incluso in x grande Bene allora, anche questo è un concetto che già conoscevamo vediamo adesso cos'è quando abbiamo due sottoinsiemi x n m di x che cosa si definisce come n più m? n più m è nient'altro che l'insieme di, di vettori che sono somma di un vettore in n e un vettore in m. Ed è questa formula che vedete, n più m è uguale all'insieme degli z che si possono scrivere come x più y con x appartenenti ad n e y appartenenti ad n. Questa si chiama somma algebrica di n ed m. Naturalmente se n ed m sono sottospazi vettoriali, anche qui sono spazi vettoriali. L'abbastanza più interessante invece è questo concetto, questa somma diretta di due sottospazi. Allora, supponiamo di avere uno spazio vettoriale x, due sottospazi vettoriali n ed m e quando è che noi scriveremo che x è uguale somma diretta di n ed m? E quindi si mette la, il più e poi si mette un cerchietto intorno al più. Quando sostanzialmente x si può scrivere come n più m, cioè sostanzialmente ogni vettore di, in x si può scrivere come somma di un vettore in n e un vettore in m, ecco, ma in più n interseccato ad m si riduce a solo 0. Cioè n, non è che n ed m hanno intersezione vuota, eh? teniamoci bene, n ed m sono spazi vettoriali, quindi lo 0 ce l'hanno tutti quanti dentro. Allora, quello che sta scritto qui è che l'intersezione di n ed m si deve ridurre soltanto allo 0. Ecco, questo punto si dà una definizione, supponete appunto che x sia somma diretta di n ed m, allora si dice che M è il sottosupplementare algebrico di N, o viceversa che N è il sottosupplementare algebrico di M. Eh. Qui viene un primo teorema abbastanza significativo, che non penso abbiate visto, perché diciamo, è un po' più, è più utile diciamo, in analisi funzionale, o in analisi funzionale può essere interessante o non interessante, Ah no, scusate, questo non è ancora il teorema importante. No, questa è ehm, una proposizione abbastanza semplice, invece, però, abbastanza utile. E chiarisce un pochettino perché è importante avere queste somme dirette. Voi avete uno spazio vettoriale. Supponete che n e m sono sottospazi vettoriali e sapete che x è somma diretta di n e m. Allora, cosa accade? Per ogni z appartenente ad x esiste esattamente un x, esiste esattamente y, x in n e y in m, tale che z è uguale a più y. E questo è vero, anche viceversa. Cioè, se verrà la seconda parte, allora è diretta di n ed m. È abbastanza semplice. Qui sostanzialmente, eh, qual è, perché è importante questo teorema? Mi che è una vera. Proposizione cella che sostanzialmente dice che se x è somma di lettere n e m, io lo posso spaccare, posso spaccare ogni elemento in maniera unica eh, con, attraverso un elemento in n e un elemento in m. Questo rassomiglia un pochettino a quello che accadeva sulle basi. Vi ricordate il creme prima che diceva che se io ho una base, allora un vettore qualsiasi lo posso rappresentare in uno e un solo modo. Sulla, attraverso combinazione lineare di elementi di una base. Questo più o meno mh, ripete quello, però in una forma più generale, perché vedete non ci sono le basi, non, non siamo in spazi finito dimensionali. Eh? E infatti, vediamo come si fa questa dimostrazione che è abbastanza semplice. Ma la vediamo perché è un ragionamentino che poi verrà usato varie volte. Supponete che X sia somma di rete nm. Allora, dobbiamo dimostrare che, appunto, c'è unicità di rappresentazione. Allora, supponiamo che z si possa scrivere come x più y e si possa scrivere anche come x' y più y'. Dove gli elementi x e x' sono in n e gli elementi y y' sono in n. Allora, dall'eguaglianza precedente, x più y' è uguale x' più y', spostando x' a sinistra, e y a destra, voi trovate questa relazione. Cioè che x meno x' è uguale a y' primo meno y'. Ma n è uno spazio vettoriale, è uno sottospazio vettoriale, quindi x meno x' appartiene ad n, perché n è chiuso rispetto alle operazioni vettoriali. y' primo meno y' appartiene ad m, perché m è un sottospazio vettoriale e sto operando su elementi di m facendo cioè questa sottrazione. Ricordate, la sottrazione y' meno y' vuol dire y' più, aperta parentesi, meno y, dove meno y è l'opposto di y. y, y. Allora, che cosa ne possiamo dedurre allora? Possiamo dedurre che x meno x, ricordate qual è l'unico elemento che appartiene contemporaneamente ad n e ad m grande? È lo 0. Allora... Zero. allora x meno x' deve essere uguale a 0, y meno y meno y, meno y deve essere uguale a 0. E qui x deve essere uguale a x' e y' deve essere uguale a y. Si riesce a dimostrare anche il viceversa, ma questo un po' sopra che è abbastanza semplice, e diciamo che la cosa importante era quell'unicità che volevamo mettere in evidenza. Però, che cosa viene fuori subito da questa proprietà? E pro questa proprietà è che si possono costruire a questo punto, se x è somma diretta di n ed m, si possono costruire due funzioni. Si chiamano proiettori. Beh, in genere si indica con p con n sottoscritto e p con m sottoscritto. Allora, dato uno z appartenente ad x, a z si può associare quell'unico x tale che è mh, z è uguale alla somma di un elemento in n e un elemento in m e così Ig per pm a m si associa all'unico elemento y tale che z è uguale a x più y ci sono alcune semplici proprietà di queste eh, di questo di questi proiettori. Innanzitutto, se z appartiene ad n, il proiettore di z è z stesso, l'immagine attraverso il proiettore di z è z stesso. Naturalmente, se z appartiene a n, la proiezione di pm Attraverso PM di Z è il vettore 0. Poi, vabbè, questo per ogni Z appartenente a X questo è banale perché è esattamente quello c'è scritto prima. Z si scrive PN Z più PM Z, e poi vale questo se PM Z fa 0, allora Z appartiene a N e viceversa se Pn Z fa 0. Z appartiene ad M. In realtà eh, qui eh, si può dimostrare facilmente, anche se qui non c'è scritto, ma è un buon esercizio un, un semplice, molto semplice, che eh, questi proiettori in realtà sono lineari. Cosa vuol dire che eh, ricordiamoci un attimino cosa vuol dire che un operatore è lineare? Eh, abbiamo uh, Due spazi vettoriali diciamo v e v doppio un'applicazione una funzione va da v in v doppio quando è che questa applicazione chiamiamola a è lineare quando a di alfa x più beta y è uguale alfa a di a più beta a di y c'è la linearità allora si vede che questi oggetti pm e pn sono lineari eh, questo è potete vedere un esercizio abbastanza semplice, quindi questi, questi proiettori hanno la proprietà di essere operatori lineari. Quindi se io faccio p di alfa, alfa 1z1, o metto pn o pn, sono dei due, uno eh, p di alfa 1z1 più alfa 2z2, questo mi viene alfa 1p di z1 più alfa 2p di z2. Vabbè, qui adesso veniamo invece alla prima proprietà, diciamo, importante, e qui vedremo come si può utilizzare il lemma di Zolli. Cosa dice questo teorema? Abbiamo uno spazio vettoriale, M è un sottospazio vettoriale, allora... Esiste un supplementare algebrico di m, cioè esiste un sottospazio vettoriale di x, tale che x si può scrivere come somma diretta di m ed n. Cioè, quindi x è uguale a m più n e m integrato a n è uguale a solo 0. Questo è il teorema, un teorema importante e vedremo come appunto per dimostrare questo teorema bisognerà usare il lemma che abbiamo chiamato lemma di Zorn e questa è abbastanza in, istruttiva come dimostrazione perché ci fa vedere come appunto il lemma di Zorn può essere utilizzato come teorema di esistenza di qualcosa allora Passo primo, banale, m è uguale a x grande, allora come n potete prendere 0, cioè il sottospazio di x costituito al un 0, che effettivamente è un sottospazio vettoriale. Se m è diverso da x invece, c'è almeno un elemento x che non appartiene ad m, e questo è abbastanza chiaro. Allora, cosa potete prendere voi? Prendete il sottospazio, sostanzialmente, generato da x, che è cioè quello che qui viene denotato con xr, ma in realtà potete chiamarlo sp di x o v di x, cioè lo spazio generato da x, da quest'x. x. come è fatto questo? Sono tutti gli y appartenenti ad x che si scrivono come alfa moltiplicato, dove alfa è uno scalare, moltiplicato per x. Osservate ovviamente che questo x è diverso da 0, perché lo 0 sta in, in m grande. Eh? E m grande è lo sottospazio vettoriale di x. Quello che vogliamo dimostrare, dimostrare una semplice osservazione, è che questo sottospazio vettoriale xm, intersecato con m, dà proprio lo 0. Perché? Perché se non fosse così, ci sarebbe un alfa diverso da 0, tale che alfa x, appunto che non ci sia questa, che, che sia diverso da 0. Allora c'è un alfa diverso da 0 tale che alfa x appartiene ad m. Ma allora x come lo potete scrivere? Lo potete scrivere come 1 su alfa per alfa x. Siccome m è uno spazio vettoriale, alfa x appartiene ad, f, ad m, allora, uno su alfa, moltiplicato alfa x, appartiene ancora ad m. E dunque x appartiene ad m. Ma voi che avete immaginato, che avete supposto che x non appartiene ad m. D'accordo? Quindi effettivamente questa intersezione è vuota. Eh, scusate, è vuota, si riduce al solo 0. A questo punto, voi potete costruire l'insieme, potete considerare, tutti i sottospazi vettoriali di x, tali che m, a n, si riduce al solo 0. Questo insieme, chiamatelo n corsivo, quindi questo insieme è un insieme di sottospazi vettoriali, gli elementi sono sottospazi vettoriali. E per quello che abbiamo detto un attimo fa, è non vuoto, se m appunto è diverso da n, da x grande proprio quello che abbiamo detto prima, perché allora c'è un elemento x che non appartiene ad m, lo spazio generato da x ha intersezione con m che si è solo 0. E va Quindi adesso abbiamo questo insieme n corsivo al quale vogliamo di fatto applicare il lemma di Zorn. Naturalmente, dobbiamo dare una relazione di ordine e poi dobbiamo verificare l'ordine parziale e, che dobbiamo, e dobbiamo verificare la proprietà di induttività. Allora, qual è la relazione di ordine che abbiamo? Se io ho un elemento, chiamiamolo N1, un elemento N2, che sono in questa N corsiva. Cosa vuol dire che N1 è più piccolo di N2, vuol dire semplicemente che N2, N1 è contenuto in N2, cioè l'ordine è quello della inclusione. Naturalmente ricordate che l'inclusione, la relazione di inclusione non dà un ordine totale, pensate già agli insiemi, cioè io posso avere due sottoinsiemi, spazi vettoriali, N1 e N2, tali che N1 non è incluso in N2. N2 è incluso in N1. Chiaro. La stessa cosa che accade per gli insiemi veri e propri, insomma quando si fa la relazione di inclusione, quella non è totale. Bene, allora noi dobbiamo per dimostrare che l'insieme è induttivo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere un sottoinsieme di n corsivo, che qui chiamiamo n'. E considerarlo totalmente ordinato. A questo punto dobbiamo dimostrare che c'è un maggiorante. Come si fa allora? Allora dobbiamo dire, esibire questo maggiorante. Allora noi cosa facciamo? Facciamo, prendiamo l'unione di tutti questi spazi vettoriali, che sono in n'. <coughs> questo lo chiamate n''. grande Allora, cosa bisogna dimostrare? Bisogna dimostrare che questo è, uno spazio, è un sottospazio vettoriale. E bisogna dimostrare anche che questo sottospazio vettoriale è in n corsivo, cioè... Che la sua intersezione con, lo, con M grande, M grande è il sottospazio vettoriale del quale vogliamo dimostrare esiste il supplementare algebrico, e la sua intersezione con M grande si riduce a solo 0. E allora vediamo un pochettino questi due punti. Supponiamo di prendere due elementi, quindi dimostrare uno spazio vettoriale, cosa dobbiamo dimostrare? È stabile rispetto alle operazioni di spazio vettoriale. Cioè, prodotto per uno scavare, somma. Allora, prendiamo due elementi che siano in n primo, x e y. x e y saranno in un certo n grande con x, n grande con y. Bene. E questi due elementi, n grande x e n grande y, sono naturalmente in n corsivo primo. Però qui dobbiamo usare il fatto che n primo, n corsivo primo, è totalmente ordinato. <coughs> allora, che succede? O n, corsivo, n grande con x, e contenuto in n grande con y, o viceversa. Qui dovete leggere il contenuto uguale. Supponiamo, per esempio, che n grande con x sia condotto uguale a n grande con y. Allora, che cosa succede? Siccome x e y sono tutti e due a questo punto in n grande con y, comunque io scelgo α e β, α x più β y appartiene ancora a n grande con y, perché n grande con y è un sottospazio certo spazio vettoriale. E quindi appartiene, α x più β y, n grande primo che è l'unione, vedete, di tutti questi n grandi appartenente a n grande primo e quindi particolare c'è dentro questo n grande y. Quindi che questo n grande primo in uno spazio vettoriale è stabilito. Cosa dobbiamo ancora stabilire? Dobbiamo stabilire che m grande intersecato N, questo n' dà lo 0. E infatti, supponiamo che non sia così. Allora c'è un x diverso da 0 che è in m intersecato a n'. Ma ah, n' che è la unione di tutti questi n che sono in n cursivo'. Quindi ci sarà un n grande x a cui questo x apparterà. Quindi noi abbiamo che questo x che appartiene a m intersecato n grande primo, in realtà apparterrà a x n grande x ed è diverso da 0. Quindi qui arriviamo a un assurdo, perché che abbiamo che x che è diverso da 0, appartiene a nx intersecato a m grande, ma ricordate, n grande x sta in n corsivo primo. n corsivo primo a sua volta è, n, è in n corsivo, come è definita n corsivo? Sono quei sottospazi vettoriali, eh, ricordate, che hanno intersezione con m grande proprio uguale a solo 0. E quindi siamo arrivati a un assurdo. Naturalmente è banale che questo n grande primo, che è appartenente a n corsivo, è un maggiorante di tutti gli elementi che sono in n-corsivo primo perché naturalmente è l'unione di tutti gli elementi che stanno in n-corsivo primo e quindi abbiamo provato che esiste abbiamo provato che l'insieme n-corsivo è induttivo allora sentite vogliamo fermarci un pochino? Direi fermiamoci un mezzogiorno. Ci fermiamo 10 minuti e, e ricominciamo alle 12 e 15. Va bene? Oh, è eh. che, bene. Grazie, troppo poco. Quindi questa parte prima parte di questo teorema. Ricordate, noi abbiamo uno spazio vettoriale x, un sottospazio vettoriale m, vogliamo dimostrare che esiste il supplementare algebrico, cioè un altro spazio n grande, tale che x si possa scrivere come somma diretta di m e n. Questo cosa vuol dire? vuol dire che ogni vettore di x si può scrivere come somma di un vettore in m e di un vettore in n, e in più però m intersecato a n, diciamo i due addendi, eh? due addendi hanno come intersezione soltanto lo zero. Allora, questa prima parte noi abbiamo visto sostanzialmente che eh, abbiamo costruito un elemento massimale, di un certo sottoinsieme hm, di spazi vettoriali eh, che hanno intersezione con m grande che si riduce al solo 0. Ecco. Adesso, sostanzialmente per una dimostrazione per assurdo, noi faremo vedere che x si deve scrivere proprio come m intersecato. Questo elemento eh, come m, eh, più questo elemento massimale. Perché se non fosse possibile scrivere m x come m più questo elemento massimale, mh, allora contra sarebbe contraddetta la massimalità dell'elemento massimale. E questo è lo schema classico in cui ci usa come esiste per dimostrare i teoremi di esistenza e il lemma di Zorgo. Cioè si dà un ordinamento parziale, si fa vedere che l'insieme ordinato parzialmente induttivo, si ritrova l'elemento massimale e poi si arriva ad un assurdo se la proprietà di, in oggetto non è verificata dall'elemento massimale, quindi si va a contraddire la massimalità. Quindi questo è il secondo pezzetto che vogliamo discutere ora. Allora, vediamo un po' Abbiamo detto quindi che certo da, e qui c'è un elemento mass massimale in N corsivo e noi lo chiamiamo N visto che è quello che ci aspettiamo, essere supplementare al gembrico. Ricordate, allora, cosa vuol dire che è massimale? Vuol dire che se N1 è un altro sottospazio vettoriale n1 appartiene a P, cioè sostanzialmente se l'intersezione di n1 con m grande si riduce allo 0, allora necessariamente questo n1 deve coincidere con n grande. Vabbè, Allora, prima osservazione banale, n grande appartiene a n corsivo, proprio per la definizione sotto di n corsivo è uno spazio vettoriale e l'intersezione con m grande fa 0. Quindi, adesso, quindi che cosa in realtà è il punto cruciale? Il punto cruciale è che x grande si può scrivere come n più m grande. Cioè, comunque io scelgo x, eh, x piccolo in x grande, lo posso scrivere come un elemento di x con n in n più un elemento in m grande. E qui, vedete, viene l'assurdo. Lì si fa il ragionamento per assurdo. Beh, supponiamo che non sia vero. Allora, esiste un x che appartiene, che non appartiene a questa somma n più m grande. Naturalmente x deve essere verso da 0, perché lo 0 appartiene a n più m. Basta scegliere 0 da tutte e due le parti. Quindi noi cosa possiamo fare? In particolare, se non appartiene alla somma, non appartiene neanche a n grande, perché possiamo prendere in m grande 0 e quindi gli elementi di n grande sono in n più m grande. E allora possiamo costruire lo spazio generato da n grande e da x sostanzialmente da questi x. Cioè sono i vettori del tipo y uguale r, eh, scusate, z più alfa x, con z in n ed alfa in r. Eh? Questo si vede facilmente che è uno spazio vettoriale, un sottospazio vettoriale. E questo contiene propriamente n grande, perché n grande non c'ha x. Ricordate che x non appartiene a n più m, quindi in particolare non appartiene a x. Invece questo qui basta scegliere come z 0, come alfa uguale 1, e ci beccate subito x dentro, e quindi contiene propriamente n grande. Quindi se, per caso, se noi riusciamo a dimostrare che l'intersezione di questa n grande U con m uguale allo 0, siamo ad un assurdo, perché abbiamo trovato un elemento n grande, che è, grande scusate, che è confrontabile con n grande perché è maggiore o uguale che n grande, lo include ma non coincide con n grande perché è più strettamente più grande perché ci sta dentro x Chiaro. quindi tutto in sostanza si, si riduce a far vedere questo cioè che l'intersezione n grande 1 con m coincide con lo 0. E questo è un sottospazio, diciamo, sotto quindi sostanzialmente che n grande 1 stia in quell'n corsivo di cui abbiamo parlato prima. E qui è la dimostrazione certa che dobbiamo fare. Allora, noi anche qui, per assurdo, noi supponiamo che ci sia un elemento in questa intersezione diversa da 0. Questo elemento, allora, come si scriverà? Come si scrive n1? n grande 1 è del tipo z in n più alfa x. Qui si scrive z più alfa x. Allora, abbiamo un elemento y, z più alfa x, che appartiene a n grande, m grande, con z in n grande e alfa numero reale. Prima osservazione, alfa deve essere diverso da 0, Perché se alfa fosse uguale a 0, noi che cosa avremmo? Avremmo che y si ridurrebbe al solo z, ma z è in n grande e z, sarebbe anche, eh, questo y però sappiamo anche che è in m grande. E quindi noi avremmo un elemento non nullo che è in m intersecato n, mentre n grande in n corsivo, cioè m intersecato n grande è uguale allo zero. Guardate, questo è un po' un, cioè, un, po un gioco di parole, eh? perché le m di Zorn finiscono per essere un po' giochi di parole. Quindi ricordate, questo y deve avere un alfa, si deve, deve, deve scrivere come z più alfa x, deve essere diverso da 0 e alfa deve essere diverso da zero. Eh? E allora facciamo un giochetto come abbiamo già fatto una volta, cioè x a questo punto come lo scrivete? Come? 1 su alfa y meno 1 su alfa z. E allora cosa avete scoperto? Avete scoperto, ricordate che y appartiene a m grande, dunque y appartiene a z appartiene a n grande e y appartiene a m grande. Allora, Y appartiene a M grande. Z appartiene a N grande. Vete. Allora, questo secondo membro, 1 su alfa Y, meno 1 su alfa Z, a chi appartiene? È somma di un elemento in M grande solo di un elemento in N grande. Quindi appartiene a M grande più N grande. Ma noi sapevamo, per ipotesi, che x non apparteneva ad n più m. E quindi siamo arrivati a, una, a un assurdo. Cioè l'elemento x che sapevamo non appartenere a n più m, appartiene a n più m. All'assurdo siamo arrivati avendo supposto che questo n grande 1 intersecato m era uguale a 0. Quindi vi vedete un attimino rapidamente la dimostrazione. C'è questo y che appartiene a m grande e appartiene anche a n1. Siccome appartiene a n1 si scrive z più alfa x, alfa diverso, diverso da 0. Allora voi come lo scrivete questo x? Lo potete scrivere come y meno z diviso alfa sostanzialmente. E Però y appartiene a m grande. z appartiene a n grande, quindi x, il nostro povero x, che non stava in m più n, è costretto a stare in m più n. E abbiamo un assurdo. E quindi abbiamo finito. Perché a questo punto n grande 1 appartiene a n corsivo e quindi abbiamo contraddetto la massimalità di n grande. Qual è il bel difetto di questo teorema? Il bel difetto di questo teorema è che non c'è nessuna idea di come si costruisca n grande. Cioè, questo teorema ci ha dato l'esistenza di questo n grande, però ce l'ha dato, come dire, invocando i massimi principi, il dem assioma della scelta e quant'altro, e le sue equivalenze, tra cui appunto il dem risorto. Quindi... E non abbiamo, insomma, se, se, se uno volesse eh, far partire un computer, far partire un, un meccanismo di calcolo per costruire questo n grande, in questa generalità saremmo messi molto male, cioè non sapremmo da che parte cominciare. Quindi come vedete questi teoremi che si costruiscono, in cui lei, questo questi teoremi di esistenza che si basano sul lemma di Zorn sono, per così dire, poco costruttivi. Quindi non riuscite a far partire meccanismi di calcolo per arrivare a trovare effettivamente questo supplementare algebrico, Cioè, da qualche parte, questo supplementare algebrico vive la sua vita beata, però come noi ci arriviamo, come possiamo arrivarci, e non è dato saperlo. in questa generalità. Eh? Allora, vi rendete subito conto che c'è un problema, io però specializzo un po' le ipotesi, faccio qualche insomma, pasticcio un pochettino con le ipotesi, non è che poi pian pianino questo N grande io lo costruisco, eh? passo dopo passo, non è che lo costruisco, e qui vi viene in mente che uno potrebbe usare qualche meccanismo di induzione, induzione stavolta nel senso proprio dei, dei principi di induzione dei numeri naturali. Eh. Allora, quindi eh, possiamo un pochettino a questo punto procedere e vediamo, sì, non fermiamoci qui se no poi mh, non ci vediamo troppo tempo sul lemma di Zorn. No? Ecco, però, vabbè, vediamo questo spazio così, allora. E' una definizione che anche qui dobbiamo ricordare, qua sicuramente è stata già data e sarà utile per il seguito, quindi rinfreschiamo il ricordo. Abbiamo uno spazio vettoriale x e un sottospazio vettoriale n. Che cosa possiamo fare allora? Possiamo introdurre una relazione di equivalenza, cioè x equivale a y se x y appartiene all'n grande. A questo punto ci sono le classi di equivalenza. Le classi di equivalenza costituiscono un insieme che in genere si denota con x quotientato con n, si legge x sbarra n o x quotientato con n. Che cosa succede però? Qui viene una cosa abbastanza simpatica. Cioè io posso unire questi insiemi di classi di equivalenza, in una struttura di spazio vettoriale. Se n è uno spazio vettoriale, mh, è quotiento x grande con n, allora posso unire questo insieme, così ottenuto l'insieme delle classi di equivalenza, in una struttura di spazio vettoriale. Ricordate, quotientare vuol dire, in qualche modo, considerare come zeri, eh, fate una cosa banale, prendete come n grande lo 0, lo 0 è un sottospazio vettoriale di x. Allora, l'equivalenza, qui cosa vuol dire? x equivalente a y, vuol dire che x meno y appartiene a n, che in questo caso è lo 0, cioè x meno y è uguale a 0, cioè x uguale y. Quindi in qualche modo, quando voi prendete un sottospazio vettoriale, è come se stesse prendendo come, mh, questo sottospazio vettoriale come zeri. Ecco, state ampliando il mondo degli zeri, e sta dicendo che i due elementi sono equivalenti quando la loro differenza finisce in questo nuovo mondo degli zeri. Allora, come si può definire una struttura di spazio vettoriale? Vediamo un po'. Sostanzialmente, come si definisce la classe in, di equivalenza? Come si definisce x tra parentesi quadra più y tra parentesi quadra? Si definisce come la classe di equivalenza individuata da x più y. Naturalmente dobbiamo fare una verifica. Perché? Perché io in x... Una classe di equivalenza di x potrei prendere un altro elemento, x'. una classe di equivalenza di y, anzi, prendiamo due elementi nella classe di equivalenza individuata da x, x' e x'. E, x e prendiamo due elementi, y e, y' e y', individuati alla classe di equivalenza di y. Questo cosa vuol dire? x' o meno x' appartiene a n, y' meno y' appartiene ad n. Allora, se vedete questo passaggio, che cosa succede? succede che x' primo più y' primo meno x secondo più y secondo appartiene a n grande perché n grande è uno spazio vettoriale quindi se x', primo e x secondo appartiene a n, y' primo e y secondo appartiene a n, allora anche questa anche x' primo più y' primo meno x secondo più y secondo appartiene a n. E questo cosa vuol dire? Che x primo y' primo è equivalente a x secondo più y secondo. Cioè, sostanzialmente, quando io ho dato la definizione di prima, con questo ragionamento faccio vedere che non dipende dagli elementi scelti nella classe di equivalenza, ma dipende solo dalle classi. Ed è quello che c'è scritto un po' più giù. Vedete? Io faccio la classe di equivalenza di X, la classe di equivalenza di Y, che appartiene a x concentrato a n al quadrato, e a questo associo la classe di equivalenza, posso associare in maniera univoca, la classe di equivalenza individuata da x più y. Perché questa classe di equivalenza non dipende dai rappresentanti che io ho scelto in x e in y, per il ragionamentino che abbiamo fatto prima. allo stesso modo si fa vedere che, e qui non ripetiamo il ragionamento, che posso definire il prodotto per uno scalare, eh? Quindi vedete, siamo a pagina 1.3, quarto quinto rigo. Come lo definisco? La classe di equivalenza, cioè alfa, eccolo qui, vedete, alfa moltiplicato scalarmente per la classe di equivalenza di X, che è la classe di equivalenza individuata da alfa X. Qui sono operazioni interne e sono operazioni che eh, danno, uniscono, eh, per meglio dire, sono le due operazioni delle quali dovremmo dimostrare le proprietà che consentono a x quotienti con n di essere uno spazio vettoriale. Naturalmente, questo non, non, non facciamo queste verifiche, cioè bisogna vedere che su queste operazioni di somma è commutativa, associativa, e compagnia, beta, quelle otto proprietà che abbiamo detto prima sono verifiche minuziose neanche piuttosto, diciamo così, banali, quindi saltiamo tutto. Abbiamo quindi che x quotientato con n, quindi x su n, come a volte anche si dice, è uno spazio vettoriale, si chiama spazio vettoriale quotiente. Questo è tutto. C'è però un'osservazione ancora da fare, una definizione x quotientato, x potrebbe non avere dimensione finita, però potrebbe avere dimensione finita proprio x quotientato con n. Può, può, può capitare che, anche se x ha dimensione infinita, quando io lo vado a quotientare uno spazio per lui abbastanza grosso, quello che viene fuori è un oggetto a dimensione finita. E questo... Questo, questa dimensione si chiama codimensione dello spazio di partenza. Quindi la codimensione di n grande è la dimensione di x su n grande, cioè x cosentato con n grande. Allora, se la dimensione è infinita, pazienza sarà infinita, Insomma, possiamo estendere anche a questo caso questa definizione, In maniera tale da averla sempre a disposizione. Naturalmente, cosa vuol dire chi è lo 0 in x su n, x cosentato con n? È proprio tutto lo spazio n grande. La classe di equivalenza è individuata da un elemento di n grande. E anche qui c'è questa piccola verifica che potete fare, e che noi saltiamo. Dopodiché si introduce... Quella si chiama un'applicazione canonica di X grande in X quotientato con N. Come è fatta questa applicazione canonica? Come immaginate, ad ogni elemento di X grande associa la classe di equivalenza individuata da X grande stesso. E quindi cosa si può dimostrare di questa applicazione lineare? Si può dimostrare che è un omorfismo, cioè una, anzi che è una lineare tra gli spazi vettoriali x ed x su n. Questo lo lasciamo perdere perché è una cosa abbastanza semplice. Cioè, quindi è... Ecco, invece quello che è un pochino più interessante è osserv questa osservazione che segue. Cioè che la dimensione del supplementare algebrico di B coincide con la dimensione di B. Noi abbiamo fatto queste operazioni indipendentemente. Da un lato abbiamo costruito, dimostrato che esiste il supplementare algebrico, dall'altro abbiamo introdotto il quoziente di B. Abbiamo introdotto operazioni di quotientamento, diciamo così. E allora, supponiamo che V grande si possa scrivere come V doppio somma diretta con Z. Allora, che cosa vogliamo farvi vedere? Vogliamo far vedere che la dimensione di eh, Z coincide con la dimensione di eh, v grande quotientato con v doppio, cioè con il eh, quotiente di v su, con v su v doppio. Allora, consideriamo l'applicazione che ad ogni z appartenente a z grande associa la sua classe di equivalenza. Allora, quello che si riesce a dimostrare abbastanza facilmente è che è iniettiva e suriettiva. in realtà... La proposizione si potrebbe enunciare in maniera un po' più precisa, cioè che eh, il supplementare algebrico e il quoziente di B eh, grande con Mi doppio si possono mettere in corrispondenza bionivoca su attraverso un omomorfismo. Eh, ci, ci possiamo limitare anche a quello che c'è scritto semplicemente qua. Prendiamo l'applicazione Z che va da Z grande, eh? supplementare al oggetto di B doppio, alla classe individuata da Z, che è B in mi, su qualsentato con B doppio. Questa è un'applicazione ben definita, noi vogliamo far vedere che è iniettiva e suriettiva. Allora, prendiamo una classe che appartiene a V concentrata con V doppio. Quindi la classe V appartiene a V concentrata con V doppio. Allora, V si può scrivere come V doppio, noi sappiamo che V si può scrivere come V doppio più Z, perché V grande si scrive come V doppio somma diretta con Z. E quindi noi sappiamo che la classe di equivalenza di V coincide con la classe di equivalenza di V più V, e quindi con la classe di equivalenza di W più la classe di equivalenza di Z. Ma qual è la classe di equivalenza di W su W piccola appartiene a W grande? E' lo 0 E quindi noi abbiamo che V è la classe di equivalenza di V coincide con la classe di equivalenza di Z. Quindi, in altre parole, osservate bene, Noi abbiamo una classe di equivalenza di B. Vogliamo trovare uno z tale che la sua classe di equivalenza coincide con la classe di equivalenza di B. Così dimostriamo che è suriettiva. Allora, noi cosa facciamo? Prendiamo B. Sappiamo che B grande è uguale a V doppio, somma diretta con z. Quindi, B lo possiamo scriverlo come V doppio più z. A questo punto la classe di equivalenza di V coincide con la classe di equivalenza di BW più Z. Ma data la linearità della, proprio, che abbiamo visto prima, la, la, la proprietà di somma, allora la classe di, eh, di, di, di equivalenza individuata da B più Z coincide con la classe di equivalenza, con le somme delle classi di equivalenza individuata da W+ più la classe di equivalenza individuata da Z. Ma V doppio in chi sta? Il mio doppio grande. Quindi la sua classe di equivalenza è esattamente lo 0. Lo 0 in V concentrato con V doppio. E quindi che cosa ne deduciamo? Ne deduciamo che la classe di equivalenza individuata da Z da B, coincide con la classe di equivalenza individuata da B. E quindi la E Vediamo l'iniettività. Adesso, supponiamo che le classi di equivalenza Z1 e Z2 coincidano. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che z1-z2 appartiene a B doppio. Questo vuol dire che z1 e z2 stanno nella stessa classe di equivalenza, no? Ma noi che sappiamo che z1 e z2 sono in z grande, quindi anche la differenza è in z grande. E sappiamo anche che Z grande, intersecato B doppio, è uguale allo 0. Allora, che cosa ne possiamo dedurre? Che Z1 meno Z2 è uguale a zero. Cioè Z1 è uguale a Z2. Ripeto, noi abbiamo, siamo andati a vedere le classi di equivalenza di due elementi, Z1 e Z2, e sappiamo che queste due classi di equivalenza coincidono. Allora, che cosa possiamo dedurre? Possiamo dedurne, data la relazione di equivalenza, che z 1, z1, meno z2, z1 è equivalente a z2. Cioè che z1 meno z2 sta in b Bene, ma contemporaneamente noi sappiamo anche che z1 e z2 sono in z grande. Ricordate, vediamo, stiamo dimostrando l'iniettività. Allora, noi che cosa possiamo invocare a questo punto? Il fatto che z intersecato a b doppio è uguale a 0. E quindi, z1, meno z2, deve essere uguale a 0. Cioè z1 è uguale a z2. Quindi come vedete, quindi noi riusciamo a mettere in corrispondenza bionivoca mh, su z con v grande quotientato con v doppio. E ricordate che questa corrispondenza, questa, questa è un'applicazione un canonica, e... Almeno eh, una restrizione all'applicazione canonica ed è lineare, quindi sostanzialmente, come vedete, noi possiamo lavorare sul quoziente, sostanzialmente perché di fatto è come se stessimo lavorando sul supplementare algebrico. Quindi, questa quindi avete guardate questa duplicità di punti di vista. Da un lato voi avete il supplementare algebrico. Il supplementare algebrico ha la, diciamo così, la eh, fortuna di farci lavorare ancora in B grande. Quindi se voi volete spaccare, avete V doppio sotto insieme di B. Col teorema che abbiamo dimostrato, sappiamo che esiste un supplementare algebrico, quindi possiamo spaccare V grande in V doppio più un pezzo. Altro punto di vista invece è quello di. Andare a, andare a vedere il quotientamento di B con B doppio e scopriamo che tra il supplementare algebrico e questo insieme quotientato, B fratto B doppio, c'è una corrispondenza più su che è lineare. Fin qui dite, vabbè, una cosa che no, insomma, non è che ci commuove più di tanto. In realtà, la cosa sarà abbastanza più commovente quando noi andremo ad aggiungere fatti topologici. Allora, facciamo un'anticipazione, un anche per chiarire, se no qui diventa un po' che facciamo queste, str queste strambe considerazioni. Quando noi aggiungeremo delle topologie, allora noi non chiederemo, che, quindi supponiamo adesso di avere uno spazio V, che è uno spazio vettoriale su cui c'è una qualche topologia compatibile con la struttura di spazio vettoriale, già abbiamo detto cosa vuol dire compatibile, vuol dire che le operazioni di spazio vettoriale sono continue. Allora, abbiamo un sottospazio vettoriale V doppio, supponiamo che questo sia chiuso. Allora, il vero problema che si aprirà qui a questo punto è questo, dice. Il supplementare algebrico c'è. Cioè, io posso spaccare il V come V più un certo Z. Ma posso chiedere che questo Z è chiuso? Cioè, posso chiedere a Z di essere chiuso? Se questo, quindi, se è possibile, allora io dirò che esiste un supplementare topologico di V grande. Quindi, è, quindi dato uno spazio vettoriale V su cui c'è una topologia, sottospazio vettoriale V doppio, chiuso, quando è che esiste il supplementare topologico adesso di V doppio? Quando esiste un supplementare algebrico, quindi si può scrivere V uguale B doppio, somma diretta con Z, e inoltre questo supplementare algebrico è anche lui chiuso. Allora, a questo punto vedremo poi nel seguito che, vedremo, che non sempre sarà possibile. Cioè, mentre è sempre possibile il complementare, costruire il supplementare algebrico, non sempre, non ci sarà un teorema analogo per il supplementare topologico. E allora, molte volte, sarà utile, invece di andare a considerare soltanto eh, cioè, quello che non esiste, cioè il supplementare topologico, passare a questo spazio B, quotientato con mi doppio. Perché anche su questo poi si potranno portare delle topologie e si potranno fare delle considerazioni utili. Quindi qui, tutto sommato, in questo discorso che abbiamo fatto ora, considerare il superiore algebrico, e considerare V, considerate con Mi doppio, più o meno, cioè, non è che dica grande cambiamento, è un modo diverso di vedere le cose, ma finisce lì. Quando invece noi andremo ad aggiungere, a valutare, ad aggiungere fatti topologici, vedremo che a questo punto, non potendo costruire il supplementare sempre, il supplementare topologico, cioè il supplementare algebre che sia anche chiuso di uno spazio vettor sottospazio vettoriale chiuso, sarà utile andare a vedere, a fare considerazioni invece su V quotientato V. E vedremo che sì, ci saranno delle proprietà abbastanza importanti e significative. Eh, questo però poi lo vedremo abbastanza più in là nel, nel corso. vabbè, bene, sentite, io mi fermerei qua eh, e eh, poi alla prossima lezione cominciamo a discutere un pochettino gli spazi metrici, eh, di cui già abbiamo abbastanza eh, notizie dalla topologia. E eventualmente facciamo qualche esempio per illustrare meglio questi concetti che abbiamo visto oggi, cioè di spaccatura di uno spazio in due sottospazi in somme dirette. Vabbè, allora ci fermiamo qui e ci vediamo allora, eh, cioè, per me, più che per 10, ci sentiamo, mercoledì prossimo alla stessa ora.